Il nostro viaggio prosegue nella dimensione dei sogni e della grande genialità italiana con una fragranza ispirata a Dante Alighieri, sommo poeta italiano che tutti al liceo siamo stati obbligati a studiare, soprattutto noi italiani. Questa fragranza racconta. Il cielo dell'Empirio, quindi dal 30 al 33 canto del Paradiso. Dante non è ancora arrivato alla presenza di Dio, ha bisogno della sua musa ispiratrice per arrivare davanti a Dio, quindi entrare nel cielo dell'Empirio. La sua musa è Beatrice. Questo profumo ricalca questo viaggio d'amore dal nono cielo al cielo dell'Empirio. La fragranza è una fragranza romantica, sensuale e casta e direi anche un po' spirituale. La fase iniziale abbiamo questa lavanda, incenso e mirra, che si sporca di candore, di sensualità e di bellezza nel cuore con la rosa bianca, il gelsomino sambac egiziano e l'eliotropo. Il finale è un finale gourmand, romantico e legnoso, com'è romantico e straordinario il cielo dell'Empirio.